E arriviamo al tasto dolente che è l'articolo sull'editoria. Eh, il mio giudizio è un giudizio duro ma l'ho già fatto presente in commissione, non è una novità. Eh, qualcuno non ha trovato le parole per definirlo, qualcuno l'ha chiamato Ricattino, eh, io come ho già detto anche in commissione lo trovo un articolo inopportuno e forse al limite anche del eh, su cui avevamo chiesto una riflessione, una riformulazione, una, un ripensamento, una risistemazione, un ri, quello che volete voi però non arrivare oggi con questo testo e invece purtroppo non sono state apportate modifiche eh, L'impressione che ho io è che con la scusa eh, di questo progetto di legge che riguarda il Covid e con un trucchetto normativo eh, si crea una corsia pre preferenziale di aiuti all'editoria facendo così figli e figliastri rispetto a tutto il resto del mondo che eh, per avere liquidità deve chiedere prestiti, deve contattare le banche, deve presentare documenti, deve dimostrare di aver avuto un calo di fatturato. E proprio diciamo, alla dimostrazione del calo di fatturato è la modalità che per esempio, sempre per quanto riguarda il mondo dell'editoria, è stata attuata nella regione Lazio. E allora, eh, ripeto, per non fare figli e figliastri era opportuno evidentemente utilizzare quel metodo. Ehm, tra l'altro, sempre come faccio presente in Commissione, questo articolo non è legato al Covid, non è, non è stato specificato che questi interventi fossero legati all'emergenza e quindi abbiamo pensato tramite i nostri emendamenti di ehm, come dire, allargare tutti gli interventi previsti all'interno di questo progetto di legge alle stesse casistiche con cui eh, voi prevedete di eh, come dire, dare risorse a questo, eh, a questo settore.